Ciao raga, come state? Spero bene allora, nuovo video eh, stavolta un po' più Io che del solito, allora questo è un video che volevo farlo, volevo farlo da tempo, ma non sto più, non so non sapevo più come farlo perché alla fine Vuole un po' perché non è che non avevo voglia, ma volevo dedicarmi di più alla mia famiglia, così è stato, mm, cioè a mia nonna, e quindi nulla, allora eh, da qui in avanti comunque ripetisco sempre le stesse cose, ma vabbè, dettagli, vedrete video, non dico di ricette, ma video piatti già pronti per vedere un po' quello che è il pranzo, i sorti video vlog, e perché no, tante belle video passeggiate, vabbè, sono sempre dei video passeggiate che faccio, ma almeno spero che vi piacciono. Eh, sì, li vedrete in qualità bassa perché ovviamente non, il mio telefono non riesco a editarlo in modalità alta, quindi mi, o registro con questo qua del Xiaomi o registro con l'iPhone. Io con l'iPhone mi ci trovo bene perché mi piace, è vero, non c'è la pausa, non c'è nulla, devo staccare, riattaccare, staccare, riattaccare e pazienza, farò così. Tanto non mi costa nulla staccare il video e riattaccarlo in un altro esclusivo momento ma importante che mi diverto a registrare i video con passione e amore soprattutto niente ragazze questo era un video per dirvi che mi piace finalmente registrare i video di mm, non lo so di, di criccio e anche i video eh, non di checriccio, video polizia si sì, lo so stancano un po' ma mm, mi divertono lo stesso quindi nulla, scusate se ho questo <ride> specie di fastidio, alla, non dico alla gola, alla, mm, non sono raffreddata, signozzo, ma ogni tanto mi viene segnozzo e vabbè. E nulla, uh, cosa dirvi di bello che eh, nel, fr nel frattempo mi, ho cambiato outfit, ovvero non è lo stesso, ma... Mm, mi ha messo questa maglia di ieri perché era ancora pulita, per fortuna non sto a cambiare 300.000 volte e quindi nulla, mi ha messo questa maglia qui, mi ho rifatto la doccia stamattina perché ne avevo veramente un santo bisogno vabbè non si può dire perché non è bello da dire un po' dei dettagli, l'ho l'ho detto veramente un benedetto bisogno di farmi una doccia, perché non lo so, non so voi, ma io ultimamente mi sto svegliando accaldata più del solito, sudo come se non ci fosse un domani. E vabbè, eh, come si può dire, eh? eh è doveroso farsi una doccia tutte le mattine, è doveroso ragazzi, non c'è nulla da fare. Eh, non è che non mi piace fare la doccia, ma più che altro ho troppo caldo e quando mi sento appiccicosa, per forza di cose mi devo fare la doccia. Comunque, nulla a parte questo. Eh, volevo fare un video che è tre ultimi, non so se lo faccio in questo video o in un altro, ma a breve mm, vi mostrerò, non so, non un sacco i prodotti che ho inteso di mettervi in, in piazza qua su youtube ovvero i campioncini che non, sto, che non sto utilizzando adesso mm, vi, fa, vi parlerò dei prodotti che ancora non, ho, non sono riuscita a iniziare e basta allora innanzitutto ho terminato un sacco di prodotti che ancora vi devo far vedere e ve li faccio vedere nel prossimo giro del prossimo video qua su youtube e niente mi sto volando qua tutto attorno nella scrivania perché ho un sacco di cose qua che ancora mi devo spiegare a far vedere vabbè spiegare non si fa per nulla non si è non si arrivata da nessuna parte ma è per dirvi a voi che non vedrò di fare questi video che mi piacciono tanto nel frattempo mi vorrei fare anche le unghiette perché sono da, mo da un bel po' che non le faccio tra l'altro qua c'è un residuo di De, Della smalto, ma vabbè, quello basta poco per pulire le unghie. Scusate un po' lo spadiglio, ma mi mm, sono stata piuttosto presto stamattina, intorno alle 6-7 del mattino ed è per quello che ho un sonno buio. Non ho sonno più che altro, mm, no, no, non sono neanche annoiata, è solo che. Eh, se non riesco a dormire oggi è pomeriggio di, di certo di sicuro stanotte dormirò come una bambina piccola proprio bene ho dormito bene anche ieri notte se no che continuavo a girarmi e girarmi nel letto boh. vabbè niente e nulla a posto allora, intanto qui ore sono che mi guardo nell'altro telefono, sono le 11.40. Non so se si percepisce, aspettate. No, non si vede bene. Devo abbassare la luminosità per farvi capire bene che ore sono. Vedete? No, non si vede bene. Sì, sì, sono le 11.40. Ecco qua. E niente, le 11.40 e io ancora... Non ho fatto nulla, ma vabbè, nel senso che non ho fatto nulla di altri video ricreativi qua sul web, su YouTube, ma vabbè. E, e nulla. Bene. Io... Lo so, ci saranno un sacco di critiche, ma me ne importa niente. Continuerò a fare questo video, così. Alla buona. E già. Poi, eh, nel frattempo, qui eh, ho il letto disfatto. Ma vabbè, nulla. Mm. Stavo pensando di continuare a fare eh, altri tipi di video, non solo che checriccio, ma anche video blog. Non so se ve l'ho detto. Video che checriccio. ASMR, so che vi piacciono. Non a tutti, ma. Alcuni. Eh, cioè, questo è se sto guardando come lo farò vedere lo farvi in video anche sul mio diario um, di scuola di anni fa quando andavo ancora a scuola non so se eh, tra virgolette eh, mh, non so se si si può dire Mm, su YouTube, svergognarmi su YouTube o meno, ma vabbè, ci sta, tanto lo fanno altre ragazze, non sono l'unica che lo farò, che l'avrà già fatto. Ma io, nel frattempo, ci tengo a fare questa cosa qua su YouTube a parlare di miei più privati segreti di, di, di, di quando andavo a scuola, vabbè, non penso che la guarderanno. Che quante persone qua sul tubo? Forse lo farò in versione SMR, questo diario segreto, non diario segreto più ora diario di school backup to school ovvero eh, di quando andavo a scuola ma vabbè nulla e niente ragazzi sono già passati 8 minuti non credo che lo guarderete tutti ma ad ogni modo io vi congedo da questo video e ci vediamo al prossimo video ciao